Sì, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Mi dovreste sentire bene perché sto con l'auricolare e non ho preso gli occhiali. Eh, non ho preso gli occhiali, Ok. <coughs> e ora prendo gli occhiali è un po' lontana la telecamera <coughs> ma tanto a me l'immagine non è che mi interessa più di tanto quello che mi interessa è l'audio allora eh, scusate se faccio un altro video qua però sai che cosa c'è che io arrivo la sera a casa siamo un po' in confidenza eh? Arrivo la sera a casa e praticamente sono molto stanco. E quando stai tutto il giorno rinchiuso dentro quattro mura, vuoi perché stai in ufficio, <coughs> al lavoro, eh, vuoi perché eh, stai dentro quattro mura di un'altra struttura, <coughs> quando arrivi a casa sei, eh, non hai molto la testa per, per fare i video, e comunque il corpo umano, stiamo in insegnamento anche questo, eh? il corpo umano per forza di cose necessita, questo per natura, per creazione divina, perché noi siamo stati creati eh, dal divino, no? dal, dal Kadosh Baruch come dicono gli ebrei. <coughs> Quindi <coughs> per creazione l'essere umano non è stato creato. Per vivere dentro quattro mura, quindi deve, per forza di cose, interagire con la natura, con il sole, con le piante, con gli alberi. Questo è molto importante. E quindi, <coughs> mi, quando posso, mi prendo un po' di, che, di tempo per uscire fuori, eh, camminare, correre un pochino in natura, e perché altrimenti se tu, non dai questo al fisico, il fisico si può ammalare e anche l'anima. Ecco perché anche ho fatto il video, l'ultimo video che ho fatto sui cinghiali, eh, Parco delle Sabine, per insegnare anche ai giovani, perché ci sono dei giovani qui a Roma che probabilmente mi hanno detto che, no, siccome eh, sono giovani appunto, sono nati di nuovo, da poco pensano che il cristianesimo sia stato, rinchiusi dentro una stanza a pregare e leggere la Bibbia senza mai uscire e andare da nessuna parte. Io assolutamente, nel mio insegnamento, detto assolutamente non fate questo perché vi ammalate. Questo non è il cristianesimo. Uscite, date in natura, andate al mare, andate in montagna. Al mare ci si può andare, non è peccato andare al mare. È come ci si va al mare. un'altra cosa, è quello che si fa. Dio ha creato il mare... Non per dire eh, poi agli uomini chi va al mare eh, andrà all'inferno. Non date retta a queste cose, eh, sono tutte cose che non stanno né in cielo né in terra. Poi facciamo ridere a quelli del mondo. Ok, ecco il, il perché. Quindi arrivo a casa la sera e delle volte mi, mi prendo un po' di tempo per fare questo. <coughs> il resto del tempo prepara la cena, una cosa o un'altra, eh, sei finito, e quel tempo che ti rimane lo usi per eh, pregare e stare in comunione con, eh, con Dio. Chi pensa eh, di vivere una, un cristianesimo senza preghiera e orazione non, non farà strada in questo, non farà strada. Chi dice io metto in pratica la Bibbia e non prega eh, uno dei principali comandamenti che troviamo, ma dalla Genesi all'Apocalisse, e la comunione col Signore e la preghiera. Non mi venite a dire adesso che c'è chi prega e non mette in pratica la parola di Dio. Quello è ancora un altro fattore. C'è chi prega e non mette in pratica la parola di Dio. Il resto, certamente, va osservato tutto, ma uno dei principali comandamenti, soprattutto nel Nuovo Testamento, soprattutto nel Nuovo Testamento, viene enfatizzato e spiegato molto al dettaglio, è la comunione, <coughs> Con lo Spirito Santo in preghiera. Qualsiasi persona stia servendo di Dio, siamo chiamati tutti a servire Dio, deve assolutamente avere una vita di comunione con il Signore. Questo è molto importante. E... oltre a questo poi c'è tutto il resto. Bene. Scusate se mi sono dilungato in questo, ma eh, sto... mi sento in famiglia. Mi sento in famiglia. E quindi. Ho detto, senti, faccio, faccio un video la mattina, lo faccio da dove lo faccio, e perché poi io la sera non so come sto messo. E ho, ho pregato il Padre nel nome di Gesù, Signore, dammi una parola. Eh, ero convintissimo che me, ero, avevo la consapevolezza che l'avrebbe fatto. Infatti stamattina sono andato ad aprire la Bibbia con estrema fiducia, sicurezza. Mi avrebbe dato una parola, e ho sentito nel cuore, vai ai profeti minori, vai ad aprire lì, come magari altre volte sento nel cuore, aprirà nei salmi. E quindi sì, l'ho aperta a caso, ma nei profeti minori. E sono capitato in Gioele. Gioele, capitolo 2, ma sentivo nel cuore, no, questo no. no, no, no, sento proprio di no. Ho voltato pagina dicendo che ci può essere in Gioele che possa portare. Invece quando sono andato in Gioele 3, questa parola ha colpito il mio cuore, lo ha affolgorato. E quindi sono qui per parlarvi di Gioele 3. Non lo voglio fare tanto come insegnamento e basta, ma lo voglio un po' condire con il, il sermone il pastorale. E quindi... Tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo leggeremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Ovviamente di preparato non ho assolutamente nulla zero, l'unica cosa che ho davanti è la mia Bibbia. Questa è una vecchissima Bibbia uh, che ho da quando ero ragazzetto, vedete. È una Luzi, che consiglio alcuni demonizzano la Luzzi perché non capiscono niente la Luzzi è un'ottima Bibbia ovviamente io sono Diodatino la Diodati è l'Olimpo ma sono sempre versioni. e no, stamattina ho portato la Luzzi perché è più piccola allora non so se l'ho detto tutto quello che diremo, leggeremo e faremo lo diremo, lo leggeremo e lo faremo sempre nel nome del padre, nel nome del figlio nel nome dello Spirito Santo che benedetto in eterno. Amen. Chi ha fede può dire Amen. Quindi amati, potete andare nelle vostre Bibbie a seguire, se avete il piacere. E quindi abbiamo detto Gioele, secondo profeta minore, Osea, Gioele. Ok? Poi c'è Amos, Abdea, Gioana, Michele, Nahum, Abacus, sofonia Geo, Zaccaria, Malachia, Allora, Daniele, Giove, capitolo 3. È molto lungo e casomai faremo solo una parte. Allora, la parola di Dio esordisce nel verso 1, asserendo quanto segue. Poiché ecco in quei giorni, in quel tempo, quando ricondurrò dalla cattività quei di Giuda e di Gerusalemme. Io radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. Verrò qui in giudicio con esse a proposito del mio popolo e di Israele, mia eredità, che esse hanno disperso fra le nazioni e del mio paese che hanno spartito fra di loro. <coughs> Interessante notare, torniamo a enfatizzare la grande verità che ormai ci contraddistingue da tantissimi anni, che qui c'è una chiave di lettura fra le più importanti di tutta la Bibbia per quanto riguarda l'escatologia. Il termine in quel giorno, in quei giorni, in quel tempo. Quando ci troviamo davanti a questo termine apriamo bene l'anima, lo spirito e le orecchie, perché probabilmente, molto probabilmente, non è sempre così, ma molto spesso si riferisce al giorno del Signore o previo giorno del Signore. E infatti qui si riferisce proprio a quel tempo là, verso la fine. Giorno del Signore, Apocalisse, Grande Tribolazione. E quindi alla fine dei due giorni, perché poi sono duemila anni, questo lo dice Osea 6.1, 1-2. E' interessante notare che alla fine dei giorni, torniamo a enfatizzare questa grande verità: il popolo di Israele, il Dio lo, lo chiama il mio popolo. Per esempio Agostino detto santo. È lui che ha, credo l'abbia inventata lui, la dottrina della sostituzione, che la Chiesa avrebbe sostituito Israele. Questo è falso. Israele resta. E quindi qui sta parlando di Israele. Interessante notare che nel giorno del Signore l'enfasi viene, viene posta su Israele. Quindi non compare la Chiesa, vero? Interessante questo. Quante cose ci sono che ci fanno capire che la Chiesa non c'entra niente col giorno del Signore? E quindi qui dice, quando io ricondurrò dalla cattività quei di Giuda e di Gerusalemme. verrò qui in giudizio con essi a proposito del mio proprio Israele. Quindi qui vediamo che durante il giorno del Signore, questo è scritto anche in Zaccaria e non solo, la terra di Israele sarà data apprezzo e già adesso lo si sta facendo. Ecco perché è stato creato il popolo palestinese, è stato creato perché fino al 1947, fino al 1948 non è mai esistito nessun popolo palestinese, mai esistita una moneta, scusate sta venendo qualcuno, una moneta palestinese, un presidente palestinese, un pensamento palestinese. E questo lo farà l'anticristo. E Hanno tirato a sorte il mio popolo, hanno dato un fanciullo in cambio di una mer meretrice, hanno venduto una fanciulla per del vino e si sono messi a bere. Poi dice nel verso 4, anche voi che prendete da me Tiro e Sidone e voi tutte le regioni della Filistia. Quindi qui vediamo che alla fine dei tempi ci saranno dei conflitti fra Tiro, Sidone e il resto della Filistia. Dentro la Canaan, dentro Israele, infatti proprio oggi Tiro, Sidone, che sarebbe il Libano e il resto della Filistia, che sarebbe appunto dove stanno i palestinesi, tra un po' entrano per pulire e quindi dovrò chiudere e riprendere dopo, questo passa, e alla fine dei, dei tempi ci sarebbero stati eh, queste, eh, qu questi problemi. Interessante notare che per circa 2000 anni la terra di Israele è stata deserta, perché quando gli ebrei fuori usciranno nel 70 d.C., al di là delle varie scaramucce, una delle ultime nel 130-135, con Cobba, ma poi da lì insomma la terra di Israele sarà completamente deserta, non solo per assenza di abitanti, ma anche proprio desertica. Infatti i primi in oasificare il deserto come professionalità, Ok, riprendiamo, scusate, ma purtroppo quando non sei a casa succede questo. E quindi, cari amati, eravamo arrivati, insomma, al verso 4, no? E quindi in questi 2000 anni, insomma, questa terra di Israele è stata addirittura deserta. Come d'altronde tutte queste cose sono state profetizzate dagli, appunto, antichi profeti, Isaia, Jeremia e eh, lo stesso Deuteronomio ne parlerà molto e così via discorrendo. Poi, quando tornano gli ebrei nel 1948, praticamente, eh, sì, loro entrano, però viene creato eh, questo popolo, eh, D'Amblè viene creato, chiamato i palestinesi. Di questo ne abbiamo già parlato. E poi dice, eh, sempre nel verso 4, alla metà, volete voi darmi una retribuzione o volete far del male contro di me? E Tosto sta parlando eh, di Israele perché chi fa del male agli ebrei fa del male allo stesso Dio. Questo è scritto in Zaccaria, chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio mio. E Davide parlerà appunto della della pupilla, anche Davide. Tosto in un attimo io farò ricadere la vostra retribuzione sul vostro capo, poiché, verso 5, avete preso il mio argento, il mio oro, e avete portato nei vostri templi il meglio delle mie cose preziose e avete venduto ai figlioli dei giavaniti, cioè i Greci, i quindi a che fare con l'Occidente, i figlioli di Giuda e i figlioli di Gerusalemme, per allontanarli dai loro confini. Interessante notare che in questi eh, ultimi anni eh, dentro terra di Israele si sono scoperte eh, molte cose, fra cui eh, Israele è diventato uno dei maggiori possessori eh, di pezzamenti di, di territorio, eh, ripieni completamente di gas. E questo adesso il il centro del, del mirino mondiale è proprio il gas. Infatti, Russia, che è uno dei principali no, esportatori di gas a livello mondiale, in questo momento si sta svolgendo questa mega guerra, soprattutto anche per motivi economici. E entrando in gioco anche Israele e già si sta parlando di creare dei gasdotti che appunto possano portare gas, eh, al resto diciamo delle nazioni circonvicine, soprattutto Europa, okay, questo creerà, diciamo, degli attriti nei confronti dei russi. E questo potrebbe essere uno dei momenti quando Zaccaria, eh, Ezechiele 38-39, quando parla di Gog e Magog, che dice che Gog e Magog sarebbe stato tirato verso terra di Israele appunto con mettendo dei ganci sul naso e trarlo, certamente lì ha, ha a che fare con, eh, con, eh, con le ricchezze, poi il gas e poi molte altre ricchezze che sono state trovate in terra di Israele. L'oro e tante altre cose. Interessante notare, cari amati, che molti fanno confusione perché la parola di Dio parla in, in, che alla, nel millennio i popoli correranno verso il, il Tempio di, di Gerusalemme per adorare il Signore, ma quello succederà nel millennio. Interessante altresì notare che prima del millennio ci sarà questo giorno del Signore, che durerà sette anni, dove il Terzo Tempio di Gerusalemme sarà ricostruito e certamente sarà presentato al mondo intero, dove sarà aperta la porta al mondo intero perché questo corra a questo Tempio. Però nel giorno del Signore non si proporrà la parola di Dio pura, genuina. Quindi è vero che le persone in quel tempo saranno indirizzate a correre al Tempio, ma non per adorare veramente Dio per come è scritto dalla Genesi all'Apocalisse, ma perché poi l'Anticristo stesso si porrà a sedere in questo Tempio per farsi adorare lui, non solo dagli ebrei in primis, ma dal mondo intero. E tutto il tutto questo è correlato, ehm, diciamo, si concretizza alla fine dei tempi. Quindi, prima di tutto questo, prego il giorno de del Signore, non ci sarà nessun risveglio dove appunto le persone corrano al Tempio del Signore e quindi questo sarà un grande risveglio mondiale, perché noi non troviamo una ricostruzione del Terzo Tempio prima del giorno del Signore. Non lo troviamo e perché noi vediamo che il terzo tempio, biblicamente parlando, tutto punta a Apocalisse 11 che, che verrà ricostruito dentro il giorno del Signore. E poi questo sicuramente sarà distrutto, per questioni ovvie poi ne abbiamo già parlato, quindi alla fine nel millennio ci sarà un quarto tempio. E, e quindi tutto questo è sulla... Da prima del rapimento della Chiesa e quindi dove sta il risveglio? Mondiale. E poi il mondo non sta aspettando un risveglio. Risvegliare vuol dire uno che stava dormendo e il mondo deve nascere di nuovo, cosa che non avverrà mondialmente parlando. Ma individualmente parlando, ognuno di noi deve nascere di nuovo e accettare Cristo. Quindi c'è molta confusione in questo anche da persone veterane mega ministri che ne sanno più di me però delle volte ci si perde in un bicchiere d'acqua e come già detto l'escatologia è una materia unica a se stessa tu puoi essere bravo in mille materie ed essere un incompetente in escatologia e così via discorrendo ovvero essere molto bravo in escatologia ma nessuno è bravo cominciando da me ed essere un mega incompetente in altre materie. Insomma la Bibbia è fatta di mille materie e nessuno ha tutto e io sono l'ultimo, io non sono neanche un escatologo, semplicemente lavoro con l'escatologia da tantissimi anni perché ho questa passione da bambino. Io a 15 anni stavo in Amazzonia, mezzo ai missionari, sette mesi, e il primo libro che lessi fu appunto l'Apocalisse perché prima andavo in chiesa con la Bibbia e tutto quanto ma chi la leggeva? <ride> E invece, insomma, piano piano poi ho fatto il mio percorso, come tutti quanti, i bambini, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, cari amati, stiamo non è uno studio profondo e quant'altro, però vi do molti punti che voi potete cogliere, no? E avere... Eh, poter porre delle riflessioni. No? Ricordate giavaniti, giavan, già l'ho spiegato in altri video, in escatologia, giavan significa Grecia, certamente, ma in escatologia, giavan indica l'Occidente. Quindi giavan greco-romano, Roma, Occidente. Ecco, io farò muovere dal verso 7, dal luogo dove voi li avete venduti. Okay. Sì. Eh, farò ricadere la vostra retribuzione sul vostro capo venderò i vostri figlioli le vostre figliole ai figlioli di Giuda che li venderanno ai sabbei nazione lontana poiché l'Eterno ha parlato infatti poi si dice che quando il Signore tornerà per la seconda volta in eh, Matteo 24 verso 29 30-31 che raccoglierà i suoi eletti dai, dai 4 venti lì tutto punta che sta parlando degli ebrei dispersi. Verso 9. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, fate sorgere i prodi, s'accostino, salgano tutti gli uomini di guerra, fabbricate spade coi vostri meri e lance con le vostre roncole. Dica il debole, sono forti. Interessante notare che qui ti dà una chicca, fabbricate con i vostri meri e, cole... e lance con le vostre roncole, cioè zappe. Quindi, qui ci sta facendo comprendere che arriverà un momento che Israele e le nazioni saranno disarmate. Infatti, Apocalisse 6 parla, tutta allude a un disarmo, perché il cavallo bianco è una contrapposizione, perché il cavallo nella Bibbia implica guerra, sempre. Mentre invece l'asino, il, il, già abbiamo fatto il video dedicato, implica pace. Ecco perché Gesù è entrato in un asino, non tanto per umiltà, oltre che è umile. Perché i re andavano sull'asino quando venivano in pace, i re. Mentre invece quando venivano in guerra andavano sul cavallo. Quindi il cavallo ci parla di guerra, ma... Il bianco ci parla di pace e quindi finta pace, infatti c'era l'arco che porta guerra, ma non c'era la freccia, disarmo. Oggi si parla di disarmo. Ovviamente, parliamo di disarmo nucleare. E Israele si sa che ha almeno 200 testate nucleari. Verso 11: Affrettatevi, venite, nazioni ogni intorno e radunatevi, là. Come dire, tu sai dove. O oh Eterno, fa scendere i tuoi prodi. Si muovono e salgono le nazioni alla valle di Giosafat. Cos'è la valle di Giosafat? Armageddon, Armageddon, Apocalisse ne parla. Vedete come la parola di Dio è tutt'una? Bisogna fare gli allacci, il fondamento. È molto importante e tagliarla bene, amati. Poiché io mi assiderò a giudicare le nazioni di ogni intorno. A un certo punto, perché qui si confondono in 3000, noi sappiamo che il giudizio di Dio è solo uno, è il grande trono bianco. Prima non ci sarà nessun giudizio, però Dio parla di giudizio costantemente perché intanto Egli ci giudica tutti i giorni della nostra vita. Egli giudica il mondo costantemente. E continuerà a farlo anche quando lui tornerà per la seconda volta, come scritto in 2 Tessalonicesi capitolo 2, che lui giudicherà in quel giorno, nel giorno del Signore, le nazioni. Le giudicherà in virtù delle loro opere, lui giudicherà le loro opere e quindi manderà le 21 piaghe della grande tribolazione. E questo fa parte del giudizio di Dio. Ma non è un giudizio inteso come quello del grande trono bianco. È il giudizio che Dio fa, appunto ancora oggi, Dio giudica la sua Chiesa e quelli che fanno determinate cose tipo mangiare della cena del Signore indegnamente, addirittura li fa morire. Ancora oggi. Perché è il giudica. Io mi fermo qua, amati. Il tempo è poco. Sto lavorando male materialmente parlando, vedete, non è che sto lavorando bene, sto sempre su chi va là, mi può squillare il cellulare, insomma sto lavorando malissimo materialmente parlando, ma pur, pur sto lavorando. Noi siamo chiamati a lavorare sempre nel bene e nel male materialmente parlando, perché il male purtroppo eh, sta ovunque, ma noi dobbiamo eh, vivere il bene però. E quindi sto lavorando un po' male, però magari poco vi ho voluto portare. Magari questo video può essere di aiuto a qualcuno. Spero di sì. L'intento è questo. Vi ho voluto portare una piccola parte della parola di Dio, un po' di contesto, una piccola riflessione. Gli occhi di Dio sono puntati sul suo popolo, la Chiesa di Gesù Cristo, amati. E sono puntati su di noi. E quindi vediamo, siamo vigili, siamo vigili e continuiamo a portare avanti l'opera che ciascuno di noi è stato chiamato a portare avanti. Non facciamo tutti le stesse cose, ciascuno fa quello che deve fare davanti a Dio, secondo le opere che Dio gli ha preparato. Come scritto in Efesi 2, dall'8 in poi, no? noi siamo salvati per grazia, non per opere mediante la fede, eccetera, eccetera, eccetera, però poi dopo, questo, vengono nominate le opere che Dio ha preparate. Ecco, cerchiamo di capire qual è la volontà di Dio nella nostra vita e udire la voce di Dio. Importante. Dio vi benedica, cari amati. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom, Maranatha.